e ancora rimborso erede pronto il modello della comunicazione alle entrate per chi rinuncia alle somme del defunto si passa poi al danno biologico fissato l'importo dal 1 luglio 2022 per infortunio sul lavoro o malattia professionale e infine la scadenza delle lipe del secondo trimestre 2022 dall'agenzia delle entrate nuove istruzioni l'ultima parte della rassegna stampa sarà dedicata all'economia a partire dalla pagina del corriere.it partiamo subito dal fondo imprese creative dal 6 settembre è aperto lo sportello per le domande di micro imprese e PMI. Fa il punto Francesco Rodorigo dal 6 settembre 2022 ha aperto lo sportello per compilare le domande e accedere alle agevolazioni del Fondo Imprese Creative. Si tratta del capo 3 del decreto interministeriale del 19 novembre 2022 il quale finanzia le micro, piccole e medie imprese creative per l'implementazione di innovazioni di servizio prodotto o processo. Per quanto riguarda quindi il Fondo Imprese Creative lo sportello per la compilazione delle domande è attivo a partire dal 6 settembre 2022 come previsto dal capo 3 del decreto interministeriale del 19 novembre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico insieme al ministero della cultura possono accedere alle agevolazioni del fondo le micro piccole e medie imprese creative possono partecipare le imprese di qualunque settore che intendano implementare un supporto specialistico e introdurre innovazioni di servizio prodotto o processo le imprese interessate possono compilare domanda appunto dal prossimo 6 settembre e inviarla a partire dalle ore 10 del 22 settembre 2022 le risorse totali a Contano a 9,6 milioni di euro. Le agevolazioni a fondo perduto possono essere concesse fino alla copertura dell'80% delle spese per l'acquisizione dei servizi specialistici nel limite massimo di 10.000 euro. Proseguiamo con il rimborso erede. Pronto il modello della comunicazione alle entrate per chi rinuncia alle somme del defunto? È stato approvato il modello di comunicazione all'agenzia delle entrate per i chiamati all'eredità che rinunciano alle somme del deceduto con il provvedimento del primo settembre sono state approvate anche le modalità di invio e le istruzioni per la compilazione del modello l'invio telematico partirà dal 17 ottobre 2022 per quanto riguarda i dati che saranno inseriti all'interno della comunicazione sono il codice fiscale del contribuente deceduto il codice fiscale del chiamata all'eredità il codice fiscale dell'eventuale rappresentante firmatario la comunicazione di non voler ricevere i rimborsi spettanti in qualità chiamato all'eredità e la revoca delle comunicazioni inviate precedentemente. Passiamo al danno biologico. Fissato l'importo dal 1 luglio 2022 per l'infortunio sul lavoro malattia professionale, l'articolo di Francesco Rodorigo per quanto riguarda il danno biologico da infortunio sul lavoro e malattie professionali, il decreto del Ministero del Lavoro, pubblicato il 31 agosto 2022, aggiorna l'importo dell'indennizzo con decorrenza dal 1 luglio 2022. La rivalutazione dell'1,9%, i dettagli sono all'interno dell'articolo. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda la scadenza delle lipe del secondo trimestre 2022. Dall'Agenzia delle Entrate arrivano nuove istruzioni. Fa il punto Anna Maria D'Andrea sulla scadenza a fine mese per le lipe del secondo trimestre 2022, per le quali l'Agenzia delle Entrate aggiorna istruzioni specifiche e tecniche nel modello delle comunicazioni periodiche IVA, trovano spazio alla proroga della sospensione dei versamenti per lo sport, e cambia il termine d'invio da tenere a mente spostato dal 16 al 30 settembre. I dettagli anche in questo caso sono all'interno dell'articolo. E passiamo all'ultima parte della rassegna stampa, che parte dalle notizie dedicate all'economia, dal corriere.it: cioè l'analisi, la minaccia di Mosca sul gas: resteremo senza scorte e per quanto bastano riscaldamento 2 gradi, 2 ore in meno. L'articolo di Fabio Savelli. E poi. Il commento che vi suggeriamo quest'oggi è intitolato IRPEF, quei 5 milioni di italiani che pagano le tasse, quale partito li rappresenta? L'articolo di Alberto Brambilla lo vedremo tra poco. Per quanto riguarda invece i numeri del giorno, 4% riguarda i BTP decennali che ritoccano i rendimenti al 4% per la prima volta da giugno e 500 che riguarda l'ora legale tutto l'anno, così si risparmiano 500 milioni di euro la proposta della Sima. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi, appunto IRPEF, quei 5 milioni di italiani con il paese sulle spalle, quale partito li rappresenta, all'interrogativo si risponde con un'analisi che in realtà non fornisce poi una vera e propria risposta ovviamente, ma che fornisce il quadro della situazione Fino alle elezioni del 25 settembre, anche oltre, con una difficile situazione economica, energetica e sociale che è appunto complicata, e con la necessità di approvare la legge di bilancio per non finire in esercizio provvisorio, uno dei compiti che avrà il successivo esecutivo che entrerà nella piena operatività